internet di fatto negli ultimi mesi ringrazio il carissimo Andrea Smil detto Dio senza il quale probabilmente non ci sarebbero diciamo, soluzioni così di qualità allora, dopo il termine allora, quello che tratterò un po' oggi è, sono dei nuovi aggiornamenti dei lavori che testimoniano anche un continuo processo di miglioramento quello che cerco di fare è di non darmi proprio un punto d'arrivo, ma di vedere il tutto come un processo in continua evoluzione. E anche il numero di aggiornamenti che chi ha a che fare con questi plugin riceve, credo testimoniano questa, questa tendenza. Ok, andiamo. Posso farlo andare perché sembra quasi che quelli di Linux abbiano lanciato una maledizione. parole su chi sono, che è anche di fatto la domanda che viene più spesso rivolta. Eh, ho vent'anni, appena contigo di nato a Bergamo, liceo scientifico, quindi con eh, esperienza di programmazione diciamo, eh, diciamo nulla. studente di ingegneria informatica all'Università di Bergamo e vivo a San Pellegrino Terme. Vivo a San Pellegrino Terme, un bellissimo paese da autobar che ovviamente vi, vi do a visitare e proprio San Pellegrino Terme è anche la chiave eh, un po' che mi ha permesso Il Comune di San Pedrino Terme è un sito che fino a qualche anno fa era in mano un'azienda era un sito diciamo un po' povero quasi statico e nel 2011-2012 ho deciso eh, con l'amministrazione con il Comune con intero di, di proporre una soluzione in Wordpress ho fatto tutto gratuitamente e, e questo diciamo è il risultato il risultato che è interamente fatto con Wordpress ha permesso ovviamente una riduzione dei costi traduce solo come il non costo per fare il sito, ma pone le basi per un futuro che non dipenda da aziende, se c'è qualche modifica da fare si può fare, è Wordpress quindi non sono neanche tenuti a chiamare me per farlo, così anche per le scuole, cioè, scegliere Wordpress non vuol dire solo risparmiare e fare il sito, che è la cosa in per sé relativa, ma vuol dire proprio avere uno strumento di dare l'indipendenza alle aziende il sito ha permesso un raddoppio di visualizzazione rispetto a una soluzione completamente proprietaria e ha permesso anche un qualcosa che va oltre la burocrazia, per esempio gli eventi in formato open data ovviamente ci sarebbero sarebbe tante funzioni che non sto qua a elencare diciamo. questo per dire che WordPress non, um, dà solo valore aggiunto al sito e non toglie testimonia anche come una pubblica amministrazione possa avere un sito diciamo di qualità. Quindi WordPress per la pubblica amministrazione ad alti livelli e senza alcun compromesso. Io porto aperte su web un rapporto un po' nato diciamo per caso. Abbiamo iniziato con il Comune di Santo di Loterno a fare il plugin amministrazione aperta, che era una legge del 2012, poi diciamo che. Modificata, un po' annullata con il decreto 33 2013 della trasparenza. avevo iniziato a fare un'iniziazione aperta ehm, e da lì diciamo che ho capito un po' come funzionava tutto, tutta la creazione del plugin e lo sviluppo. Lì diciamo che è stato sì un successo, ma neanche troppo. Poi è arrivato il decreto 33 2013 e allora mi sono detto: eh sì, potremmo fare una cosa analoga anche per la sezione della trasparenza e quindi nasce appunto i di amministrazione trasparente. Rilasciato il 4 luglio 2013, la sera stessa, faccio una ricerca su Google mettendo amministrazione trasparente WordPress, vedo che nessun altro ha avuto la stessa idea, nessun altro ci sta pensando. Rifaccio la ricerca mettendo amministrazione trasparente tra virgolette e mi compare porte aperte su web, mailing, mailing list e appunto. E questo è il primo messaggio che ho lanciato che poi grazie a, soprattutto a Alberto e Renata, Renata Durighello, sono un po' riusciti a, a farmi entrare in questo gruppo e anche a sfruttare quello che abbiamo fatto, sfruttare ovviamente in senso positivo. Il passaggio successivo è stato quello riguardo l'auticipi, è stato un lavoro più che presentato annunciato a SMAU del 23 ottobre 2013, e da lì a eh, fine novembre inizio dicembre il lavoro è diventato realtà. Ad oggi quindi ci sono due macro soluzioni distinte che sono amministrazione trasparente rilasciato un po' con il nome tecnico nel 2013 e al CPXML a fine 2013. Abbiamo statistiche che dicono che a ottobre 2013 amministrazione trasparente, quindi luglio, agosto, settembre, ottobre circa 4 mesi non ha fatto neanche 1000 download e ad oggi a maggio ne ha fatti 7500 un stesso ragionamento per AVCP, qua i grafici testimoniano anche un picco ovviamente a fine gennaio ovviamente vanno letti un po' diversamente perché quello a destra ha una scala mm, doppia, nel senso che quello sinistra su scala 200 quello a destra su scala 400 questo per dire che ci sono, che sono in, rapida, in rapida crescita queste sono le statistiche del forum, di un mini forum che avevo creato di supporto, attivo mi sembra da fine gennaio. Ieri sera l'ho spostato su un altro sito, che poi, su cui poi spenderò due parole. E anche qui dà un po' l'idea di quanto queste soluzioni non solo siano utilizzate, ma siano anche partecipate attivamente. E quindi nasce un po' il progetto BGOV che non è nient'altro che un marchio, un marchio che ho, ho dato ai tutti e due i plugin, ne è arrivato un terzo, bello aggiornato stanotte, e questo vpcox sarebbe un progetto un po' eh, con lo scopo di rendere Wordpress un qualcosa di davvero utilizzabile per la pubblica amministrazione. Le soluzioni sono tre, amministrazione trasparente, AVCP, amministrazione aperta, sono tutte e tre ovviamente disponibili nel repository rilasciate gratuitamente, open source, hanno al loro interno parecchie ore di lavoro non solo mie ma di tutti i membri di Porte Aperte e queste tre soluzioni unite poi anche all'albo del caro Ignazio Scimone permettono proprio di avere tutte le funzioni necessarie per rendere Wordpress una piattaforma unica e indipendente. In particolare questi lavori permettono di assolvere alla legislativo tra 2013, hanno una struttura avanzata di categorizzazione, AVCP XML per i bandi di gara, una sessione aperta che fino ad oggi ha gestito solo contributi e concessioni, ma da, da oggi, di fatto, ha anche supporto per incarichi e consulenze. Due parole che vanno di moda in questi anni sono la vision e la, e la mission. Credo che possano essere comunque adattate Diciamo, di, di comunità e quindi questa sarebbe la vision un po' del progetto di del progetto Gov e di, tutto, di tutta la comunità porte aperte. In pratica l'obiettivo sarebbe quello di offrire agli enti pubblici soluzioni diciamo, standardizzate che tendono a unificare a i unificare siti, semplici, gratuite, ma che al contempo non danno. Valore aggiunto. tre parole di base, flessibile, veloce aggiornamento, semplice installare, flessibile perché sfrutta tutte le, le, diciamo, le funzioni native di, Word, di WordPress, quindi magari che più smanettoni, che più conoscenze può benissimo modificarli o farli farne diventare anche portali più avanzati, per esempio c'è un'azienda un che non dalla quale non mi ricordo il nome che sotto alla tabella di AVCP ha messo una lista proprio di tutte le gare adesso non mi ricordo bene su quale, su quale base però ha di fatto messo del codice che prendi custom post type e li visualizza tutti sotto questo semplicemente per dire che tutto il lavoro è facilmente modificabile e implementabile altra parola veloce aggiornamento basta un click Andrea ne sa qualcosa visto che ha aggiornato tutto un attimo fa Le soluzione semplice da installare e utilizzare per installare bastano 10-20 secondi come tutti i plugin di Wordpress e per essere configurate utilizzate qualche minuto la mission sono poi i vari passi che mi piacerebbe dare a Wikipedia e a porte aperte il primo passo sarebbe la promozione di buone pratiche, l'incentivazione di in un qualcosa di collaborativo verso un CMS open source. In questo primo passo eh, porte aperte chat sicuramente è centrato e la riconferma è la numerosa gente che siete voi di fatto. Il secondo passo è creare un progetto ad hoc che vede WordPress come framework per lo sviluppo di siti, fornendo garanzie e supporto e senza lasciare quindi gli enti allo sbaraglio praticamente l'intenzione è quella di fare rete. terzo passo è poter contare su una rete di utilizzatori in grado di avere un ruolo attivo nella promozione attivo che non vuol dire solo segnalare problemi ma vuol dire anche dare consigli suggerimenti, proposte e comunque diciamo entrare in un'ottica di, di condivisione quarto passo è promuovere WordPress come piattaforma autonoma e magari anche privilegiata per la l'API per via di tutti i vantaggi che indubbiamente offre. Quindi si passerebbe un, non più una promozione di applicazioni per Wordpress, ma Wordpress come applicazione. Questo vuol dire che l'intenzione non sarebbe quella di dare soluzioni a chi sceglie Wordpress, ma sarebbe di dare una soluzione unica agli enti che vogliono passare all'open source e migliorare la propria comunicazione. wp.gov c'è l'indirizzo www.vipgov.it che di fatto adesso è ancora un po' vuoto però conto di farci passare tutta la documentazione e i forum di supporto in modo proprio di avere un punto di riferimento fisso che abbia una sorta di marchio che non sia riconducibile a una persona fisica quale potrei essere io o altri. appunto l'intenzione è quella di avere qualcosa che possa apparire anche più serio a non solo a scuole ma anche altri enti. A chi è rivolto? Diciamo un po' tutti, a tutti coloro che a tutti gli enti che credono in queste paroline inglesi un po', un po strane, un po' dal ventunesimo secolo. Open government, information, transparency, un po' di tutto, insomma. Qua ho messo una stima degli enti, anche se è proprio stima stima, perché il dato è non ce ne sono, diciamo sono andati un po' ufficiosi, dati anche dalle ricerche su Google, che si possono fare quelle un po' particolari per vedere cosa salta fuori di fatto. Al momento gli utilizzatori maggiori ovviamente sono le scuole di porte Aperte, c'è una fetta di altre scuole su so cui preferirei non spendere troppe parole, anche perché ci sono interessi dentro tipo troppe volte. E poi fortunatamente sono anche altri enti. Comunità montane e, e anche USR Lombardia e se non sbaglio USR Veneto e USR Emilia-Romagna. Questo appunto per, per dire che non è una soluzione apposta per, cioè apposta, diciamo, che non è una soluzione limitata alle scuole, ma è una soluzione per tutti gli enti. Questi sono quattro esempi di quattro siti che mm -hmm. utilizzano questi plugin, abbiamo questo Studio Superiore. Messina, Comune di San Pellegrino Terme, eh, USR Lombardia e qua in fondo una camera di, la Camera di Commercio di Sassari. Ci servono anche altre aziende, però la lista sarebbe davvero interminabile. Quanto è potente? Un'altra domanda che salta fuori spesso, perché a volte si crede che una soluzione diciamo, ad hoc possa essere migliore di una open source. E questo non è sempre vero. In questo caso ovviamente no la domanda riguardava più che altro su, sui limiti che potrebbero avere questi lavori i limiti di fatto non sono imposti dipende tutto dal servizio di hosting in questo caso potete vedere non so se si legge sì. si legge abbastanza è un file XML generato da un'azienda della Lombardia con 4.660 gare un file XML che si avvicina ai 5 mega, quindi ha richiesto anche un uso intensivo del servizio di hosting. Però questo è appunto per dire che non ci sono limiti di utilizzo, dipende tutto dal, alla fine dal, dalle macchine che lo eseguono. E anzi, usando Wordpress le funzioni native, proprio i limiti dei, miei plugin, dei nostri plugin, sarebbero proprio i limiti stessi Go .it sono è quindi il nuovo marchio di tre plugin ho deciso di, avere, di fornire un pannello unico per tutti i tre plugin condivisione per schede appunto per testimoniare un qualcosa di, di unico e non soluzioni eh, divise altre novità che troverete già nei siti WordPress eh, da oggi lo lanciate ieri sera e stamattina durante come lo sistemate perché avevano ancora qualche necessitavano ancora qualche ritocco e un'altra un novità è avere tutti i tipi di dato insieme non più sotto articoli o sopra media ma proprio in un blocco unico. A trasparente questa funzione purtroppo non ho ancora avuto il tempo di implementarla, comunque per tutti i siti di porte aperte avrà nelle pagine di archivio degli appositi filtri che permetteranno di, di avere visualizzazioni più complesse come una divisione per mese, una divisione per anno e una, una, una, una ricerca anche nelle sezioni più, più veloce un po' come quello che ha fatto i cari compagni. La novità più corposa è l'amministrazione aperta, è anche quella un po' più richiesta perché in questo plugin che fino ad oggi ha permesso l'inserimento di contributi, concessioni e, e di spese, e da oggi potranno essere inseriti con questo anche incarichi e consulenze. Il plugin è stato rivisto un po' perché era anche lo sviluppato tanti mesi fa, parecchi mesi fa e quindi ha una nuova, ha una nuova immagine un po' rinnovato proprio per far arrivare anche sullo stesso piano degli altri due perché era quello più inutilizzato mentre gli altri due hanno una, un numero di download dai 7000-8000 questo ha appena superato i 1000 quindi è stato un po' trascurato altra novità di amministrazione aperta anche questa arriverà a breve sarà la possibilità di avere dei grafici statistici per le spese, probabilmente anche per gli incarichi e sto studiando qualcosa anche sui bandi L'idea è proprio quella di, di avere, diciamo, statistiche che testimoniano quanto i dati che i vostri enti inseriscono con WordPress siano riutilizzabili e siano aperti Non a caso, in tutte le tabelline che vengono generate tramite i shortcode potete esportare in PDF, in Excel, in XLS, CSV, un po' di tutto praticamente sono dati proprio che non hanno, hanno vincoli quindi vi inviterò ovviamente a installare questi tre mobili in plugin che sono, hanno fatto uno scalo di versione siamo passati a messa una perra 3, a cpxml5, a un trasparente 4 ok Io lo metto subito in imbarazzo. Hai parlato di questi tre plugin, non hai dato informazione del quarto, che mi sembra sia tuo, sempre, Wiki Attachment, giusto? Quindi persona molto, molto modesta, è un plugin che funziona abbastanza bene. Dovresti dire perché le scuole nei loro siti, per i loro obblighi normativi, dovrebbero preferire i tuoi plugin e non altri, anche gratuito o a pagamento. Che cos'hanno di più? Che cosa assicurano? Okay. Di sicuro assicurano un futuro, assicurano che anche essendo supportati da porte aperte sono in continuo miglioramento. Perché un ente dovrebbe scegliere questi, sicuramente perché non comportano un costo, perché non danno vincoli da un'azienda come si diceva anche stamattina, se un'ente va da un'azienda poi si potrebbe trovare anche problemi nel riutilizzo dei dati una volta che dovesse cessare il contratto con questa azienda le soluzioni appunto danno comunque più certezze oltre al risparmio io desidererei dire qualche parola in più degli aggiornamenti che hai fatto. Prima avevamo amministrazione trasparente, poi c'è stato anche la QCP, un plugin che non solo assicura la pubblicità che è obbligatoria in base al decreto legislativo 33, ma non ci dimentichiamo della legge del 2012 e vi sono degli obblighi delle pubblicazioni che si sovrappongono e in qualche caso rappresentano anche dei doppioni. Per cui in base alla legge del 2012 bisogna pubblicare sul sito tutte le spese che vengono fatte. L Amministrazione trasparente dice invece che i dati devono essere aggiornati semestralmente. Con l'utilizzo del plugin di Marco noi abbiamo la possibilità con una sola operazione di adempiere agli obblighi sia della legge del 2012 che del decreto legislativo del 2013 perché mettendo dei link nelle barre laterali o nelle pagine che vengono ben identificate questo plugin dà la possibilità di generare il file in xml quello che entro il 31 gennaio bisogna mandare alla VCP, ma di far visualizzare in una pagina scelta da voi, una pagina prestabilita, la tabella di tutte le spese effettuate e quindi questa tabella potrebbe essere effettuata e potrebbe essere utilizzata anche per eh, dimostrare gli adempimenti della legge del, del 2012. Inoltre... Questa mattina si è parlato dell'obbligo dell'anagrafa delle ditte, ci sono varie possibilità di ricerca con dei link, sia sull'oggetto della gara, gara intesa come spesa in sensolato, anche le, le, le menute spese per quanto riguarda.